Salve a tutti e benvenuto a un nuovo episodio di iSER. Intanto Nando colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale cosicché non perderete altri video che pubblicheremo sia per questo format che per gli altri che sono anime della nostra infanzia, ginplotti e condotti PS. nel mio video precedente vi avevo parlato di diversi modi di dire adesso in questo video parleremo dei 5 modi per dire Terra! A differenza del video precedente che c'erano sei diversi modi per dire adesso, che sono tutti sinonimi. In inglese, i cinque modi per dire terra hanno un significato diverso, in base alla circostanza. Tutti questi vengono tradotti in italiano con terra, ma hanno dei significati diversi. Iniziamo con floor. Floor significa anche piano. First floor, second floor, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando voi dite, se siamo in una casa... Eh, mettilo a terra, in inglese si direbbe con qualcosa tipo Pure on the floor È vero che floor significa piano Ma può significare anche terra in base alla circostanza Poi ovviamente c'è earth Che è esattamente il pianeta terra Tipo, viviamo sulla terra We live on earth Poi c'è ground Ground significa semplicemente terra A differenza di floor, ground è più utilizzato quando tu vuoi dire mettilo a terra Però non si è in una casa Ma si è fuori, per strada Se io devo dire mettilo a terra In inglese diremmo qualcosa tipo put it on the ground Poi c'è soil Soil è il terriccio È vero che si traduce con terriccio Ma magari in alcune regioni dicono terra Nel senso prendi la terra per il giardino Get the soil for the garden Infine abbiamo land Land si intende un appezzamento di terra Per esempio su una un appezzamento di terreno in campagna, uno può dire in inglese I have a piece of land in the countryside. Ho un appezzamento di terra nella... in campagna. Molto bene! Vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo col prossimo video di ISER.